È Natale! Anche se non devi andare al lavoro e quindi non hai puntato la sveglia, non impigrirti! Non! Burla Fader Fodero! È Natale! Una campanella in più o in meno! Che differenza fa? Attiva quella delle notifiche e soprattutto iscriviti al canale. Se sei ospite di una tua amica bresciana per le vacanze, ti abbiamo preparato un pota verb adattissimo. Non burla fuori dal fodero. Se te lo avesse detto in italiano... Burla fuori dal fodero. Avresti capito? Sì, la schiettezza bresciana ha il sopravvento, ma la tua amica ti sta semplicemente esortando, amico, ad essere un po' più attivo. Esci dal letto! La pigrizia è un male. Ascolta la voce bresciana che c'è in te. Is he no, no. I'm pretty sure he's dead. Ah, a proposito, con nuova con la. Ci ho fatto sulla mano. Che cosa avrà inteso dire Paola con quel potaverb? ha semplicemente fatto una traduzione letterale Lo che letteralmente significa Ho fatto pratica, ho imparato oppure come diremmo noi giovani Ho schillato amico brindisino che hai appena ricevuto in dono una console gioco non perdere l'occasione di far sapere ai tuoi amici che hai imparato ad usarla benissimo e faglielo sapere ma con un efficacissimo Benissimo guarda come ci ho preso sulla mano E per il 25 dicembre, resta sintonizzato o sintonizzata sul canale perché ci sarà una speciale puntata di Natale sui potaverbs. Ecco una piccola anticipazione. Basta un bel Natale! Basta un buon Natale! E tira con una bella bottiglia l'Ultin De Donaci un like e se sei un brindisino in vacanza a Brescia da un'amica che ti sveglia con un bor fo delle tecchie e hai ricevuto una console gioco che hai appena preso sulla mano a usare, segnalaci. Altri verbs vanno bene anche in Brindisi, no? Oh, Fabio, senti qua, sai che differenza c'è tra Brindisi e Milano? Lo sai già? Un coro in Lombardia canta insieme!